Ragazzi bellissimi... Come state? Io oggi sto benissimo ma eh, mi vedete tutto quanto in pausa Perché vi volevo mostrare delle cose non sensi in Minecraft Ho scritto 10 probabilmente perché per il titolo Ma insomma cioè nel senso non so se saranno 10, 20 o 34 Però vi voglio far vedere una cosa Praticamente se noi prendiamo un secchio di lava E facciamo questa cosa qua E lo mettiamo qua dentro Poi dopo lo prendiamo chiaramente si può prendere Ma se noi buttiamo il secchio di lava si brucia Ma come se prima c'era la lava? Cioè, ovviamente questa è una cosa che non ha Senso su minecraft come al solito, non fate conto che io ho un diamante e della sabbia nell'inventario, non c'entrano niente Comunque io sto guardando un signore qui al lato che praticamente lui è esperto di cose non sensu. su minecraft evidentemente Io non, non lo sono, cioè nel senso ci gioco ma senza pormi domande Quindi guardate qua, cioè il signore ci fa vedere, guardate, cioè il blocco di redstone praticamente non deve toccare il pistone per farlo attivare e infatti se lo metti comunque qua, comunque non tocca, cioè come far da arrivare il segnale? Cioè sta roba e wifi, cioè c'entra il wifi qua per forza, altrimenti è inspiegabile come cosa. Signore, vado avanti perché io non sono qua ad aspettare, lei. cioè mi scusi, comunque il signore eh, si chiama... Boh, si chiama G Grian se volete, è un ragazzo inglese, quindi non credo che qualcuno vorrà guardare... No, vabbè, se lo volete guardare, guardatelo pure, è molto simpatico, a me sta simpatico il signorino. Allora, praticamente poi dici si sì, vai avanti, però, signore. <ride> Dai, sto parlando col signore. Allora, aspetta, perché a me piace, ragazzi, farvi vedere le cose. Un po' in retroscena, no? Di, di queste cose, perché secondo me è più autentico. Si può dire, sì, è autentico, esiste la parola autentico, no? E quindi, mh, niente, è più, è più bello, secondo me. A me piacerebbe di più. Poi ah! Ho trovato tante cose brutte, guardate, ho trovato uno spawner. Ecco, tipo un'armatura di cavallo in una cesta Di centro non c'entra Questa è una cosa assolutamente nonsense Ma poi qua il signore ci fa vedere una cosa veramente interessante Che adesso vedrete immediatamente Praticamente se noi prendiamo un bucket of lava Un cactus E della nederite La nederite è fondamentale In realtà anche della la sabbia Allora, praticamente cosa ci fa vedere il signore? Se, dice: Se noi piazziamo un cactus Poi dopo se piazziamo un, uh, un po' di lava E prendiamo la nederite e la buttiamo nella lava, questa qua non succede niente, insomma, cioè nel senso la lava, no, fortissima la lava, super calda Invece se noi prendiamo un pezzo di cnederite e lo buttiamo sul cactus Questo pezzo scompare, ma come diamine... Signori, allora, io capisco che in Minecraft vogliono fare le cose per il gameplay, cose originali, cose... Però cioè nel senso non ha un minimo di senso, cioè ma i signori qua come ragionano? Che 2 più 2 è uguale a 4... E 2 più 3 è uguale a 8? No, spero. Eh, massimo 2 per 3 è uguale a 6. A quanto mi ricordo io. Poi dopo magari mi potrei sbagliare perché in matematica ho bruttissimi voti. No, perché ridete? Io, io non sto ridendo. Perché stai ridendo? Io è scioccato. Vabbè, andiamo avanti. Um, ah sì, poi qua il signore ci fa vedere una cosa col guinzaglio che a me non interessa assolutamente. Scusi, signore. Non ne è ma mi pare che a me interessano le cose del guinzaglio, cioè nel senso l'unica cosa che mi interessa, cioè io adesso potrei accendere e spegnere la webcam Mi ci butto a capofitto giù ovviamente Praticamente il signore Bravissimo e molto simpatico uh, Ci ha fatto notare un'altra cosa veramente strana che su Minecraft è inaccettabile signori, inaccettabile Praticamente dice se noi andiamo in survival e eh, andiamo su questo blocco ovviamente prendiamo danno A parte che se andiamo qua e, e siamo. ecco, um, vabbè a parte che adesso ho il wither, vabbè Allora, se io sto qua e ci sto tempo, anche se sono shiftato non prendo danno in questa cosa di per sé non ha senso Però ci vado qua e, e prendo danno Se io vado qua dal fiore mi dà il wither e adesso mi ammazza pure Ma se vado sul blocco più pauroso de, di, di, di, e più... più... Aggressivo che c'è in minecraft ovvero lo stone cutter con questa cosa sopra che gira che, che se tu ti metti qua sopra tu dici adesso mi taglierà tutto là sotto tutto E intendiamoci cosa io voglio intendere con Tutto Insomma tante cose ci taglia Che brutto solo da immaginare Vabbè e insomma è un po' Non ha senso come al solito Come tutto in questo video Anche questo video stesso non ha senso Ovviamente so che sono tutte cose ovviamente fatte per eh, gioco ragazzi Cioè nel senso Non sto assolutamente criticando Minecraft È un video per farvi notare certe cose che non hanno senso Però vabbè cioè nel senso È bello comunque Cioè Minecraft è bello punto e basta Cioè nel senso A me piace punto e, va, e basta Minecraft Ci servirà una pozza di acqua Dov'è? Eccola là mi sa che l'ho vista. Eccola qua Praticamente c'è... Uh, praticamente ci dice questa cosa Se sapessi parlare sarebbe meglio Tu ovviamente eh, prendi l'anvil e la butti nell'acqua Ovviamente sta qua scende e, e non risale giustamente, no? Come è giusto che sia Ma se butti l'item dell'anvil Cosa fa sto qua? Scende ma poi dopo risale Minecraft Minecraft Per favore ma perché fai queste cose? Cioè nel senso ho capito che mi odi Che vuoi... Però no, c'è sbagliato. Andiamo. Oh mio Dio, ma se parlassi in corsivo? Oh? Non so come si parla in corsivo, scusate. Insegnatemi come si parla in corsivo, così uh, parlerò in corsivo nei video, vi immaginate? Sarebbe il top. Adesso, passiamo al Signore, vado avanti però, cioè nel senso, dai. <ride> per favore, non mi faccia aspettare. Non ci faccia aspettare. Sono signori, qua che ci stanno aspettando, so, ragazzo. Ok, so che um, sto impazzendo e vi chiedo totalmente scusa, ma c'è il signore che ci sta facendo vedere una, uh, un tavolo degli incantesimi. Ma a me che caspita interessa, mi scusi, cioè. Qua il signore ci fa notare cose molto sagge, signori, ci fa notare cose saggissime. Allora, una cosa molto saggia che ci sta facendo notare il signore, che peraltro io non sapevo minimamente, è che praticamente se tu prendi questo pollo e lo bruci, va in acqua e fin qua ci. Cioè, è, è normale, no, giustamente. Ma non volevo farlo andare in acqua, solo che è stron E' è cattivo l'uccellino, quindi insomma eh, mi vuole odiare per sempre. Praticamente rifaccio. Tu fai, dai fuoco a sto pollo e lui viaggia e praticamente si brucia le chiappette. E viene però cotto giustamente, è proprio cooked chicken che si può mangiare tranquillamente. Se però tu usi un campfire che è lo stesso identico fuoco, non mi pare che ci siano fuochi diversi nei campfire... Vabbè, mettiamone un altro e aspettiamo che muoia. È morto e mi ha dato il chicken, ma non cotto. Ma perché? ma perché? Ma perché? Ma perché? Ma perché? Cioè io mi chiedo perché? Perché questa cosa Minecraft? Minecraft, andiamo. E ora voi vi starete chiedendo, ma perché ha preso un secchio di acqua? Vi faccio vedere il perché. Tu dici, stai cadendo tranquillamente, no? Tu stai cadendo dai cieli e adesso starai per morire. No, non stai per morire perché sei un secchio di acqua tu lo metti sotto. E vivi Cioè tu puoi cadere da, da, Dall'universo Dalle stelle Dalla luna Dal sole Cadi a terra Però hai, hai un secchio di acqua Nell'inventario Quindi tu cadi E sto secchio di acqua Ti salva la vita Certo è così che funziona anche nella realtà Ovviamente sto scherzando Non fatelo mi raccomando <ride> Ovviamente Cioè vabbè però non serviva nemmeno dirlo Giusto? Gi lo sapevate giusto? Eh, L'importante è che lo sappiate, non fatelo nella realtà. Queste cose che faccio vedere su Minecraft non si fanno nella realtà. Mi raccomando, <ride> tipo dare fuoco ai polli, no. <ride> Anche perché se dai fuoco ad un pollo eh, non, eh, non ti dà un, una carne cotta, cioè ti dà una carne molto abbrustolita. Oh mio dio che brutta cosa, non fatelo, eh, perché poi i sì, signori vegani qua mi ammazzeranno. Comunque, andiamo avanti, signore. Prima che eh, la eh, situazione degeneri per, particolarmente. Il che non voglio assolutamente. Il signore sta facendo ancora vederci. Fa, ci sta facendo vedere. Il polletto ancora. E sta dicendo: Oh mio Dio, non è possibile. Ci ha fatto vedere il coso di acqua. Va bene, grazie, signore. Il coso di acqua non ci interessava per ora. E, e effettivamente, poi qua dice: Se tu muori. Che però io non ho intenzione. Allora, spawn point, facciamo dai. Spawn point, ok. Se tu muori. Così. Ti dà uno score su Minecraft che non ha senso Cioè nel senso perché ti dà uno score? Qual è il senso di darti uno score? Non ha senso giustamente Non ho nemmeno capito effettivamente a cosa dovesse servire quello score Voi sapete a cosa serve quello score? Io non ho capito Effettivamente quel signore ci fa vedere una cosa molto interessante Spawno dei pesciolini Dei pesciolini tropicali Ehi pesci tropicali Com'è che era la roba di, di Adventure Time? Voi lo guardate Adventure Time, l'avete mai visto Praticamente dice Se tu hai una canna da pesca nell'inventario tu tecnicamente potresti pescare i pesci Ma... Non potrai mai pescare i pesci Diciamo... Quelli, questi qua Non li puoi pescare anche se tipo si agganciano Ma non li, non li potrai mai pescare, vedi? Cioè, non si può pescare semplicemente L'unico pesce che potrai pescare è uno etereo Uno che non esiste Uno che Minecraft, il signor Minecraft ha inventato così a caso E che... Eh, si può pescare ma che tu non vedi Nonostante i pesci siano lì Non arrivano qui e vanno a galla, cioè, insomma, vanno uh, lì No! Ne arriva uno invisibile, arrivano delle bolle E poi, ovviamente, eh, lo puoi pescare Non ha senso Minecraft, perché questa cosa non ha il minimo senso? Mi raccomando, cerca di, di sistemare questa cosa Anche perché, cioè, nel senso, io posso pescare così pesci Ma non serve a niente, cioè, vedete, non... Non è servito a niente, certo poi sono strani i pesci di per sé Ma questo è un altro conto Poi qua um, ci sono i villaggi, giusto? I villaggi chiaramente sono fatti così Una casa 3x2 praticamente E niente, non c'è nient'altro di più o di meno I villager poverini sono dei poveracci Vivono tutti in questi villaggetti, tutti tranquilli con delle case piccolissime Però i signori pillager invece, il loro contrario, quelli cattivi loro vivono in delle mansioni incredibili, no? C'è cioè, proprio le mansion. Io ora non mi posso teletrasportare perché purtroppo Minecraft se mi teletrasporta alla mansion non si sa perché, ma non gli piace. Cioè nel senso mi fa bloccare Minecraft. Devo capire questa cosa perché sinceramente non la capisco. Io ci ho provato 20 volte a teletrasportarmi alla mansion, ma non me lo fa fare. Quindi immaginatevi la mansion è 200.000 volte più grande. Di, di uno di questi villaggi, i pillager vivono lì, i villager poverini vivono in queste casucce qua, è molto carucce Guardate però che bello, wow, c'è un wow. no raga ma guardate che figo No, cioè... no vabbè Cioè c'è un canyon scavato no vabbè ma sta roba Cioè perdonatemi, mio. adesso vi do il seed, se vi interessa, se volete farci qualcosa vi do il seed adesso attivo chat settings ok così slash seed questo qua è il seed e le coordinate sono queste qua sono queste qua andateci se volete costruiteci quello che volete eh, perché è veramente figo cavolo è veramente figo cioè, guardate qua questa cosa non ha senso per esempio il fatto che ci sono cose fighe una volta ogni 300.000 su minecraft minecraft perché? Minecraft, ma perché cazzo? <ride> Vabbè, insomma, io direi che però penso sia finito. Non ho voglia, <ride> non ho voglia di innervosirmi ancora di più perché veramente mi potrei innervosire molto. Ci vediamo al prossimo video, ciao belli.